Una importante convenzione che andremo a fare con il consorzio degli ambulanti e con l'amministrazione comunale, tutta. Ci darà una mano tutto il consorzio degli ambulanti per la sistemazione delle aree per la pulizia, per mantenere l'ordine e la legalità. Credo che questo sia il primo passo di un rinnovato idillio di collaborazione tra i cittadini tutti, soprattutto in questo caso degli operatori ambulanti e l'amministrazione. Guardi, noi la settimana scorsa, qualche giorno fa, abbiamo inaugurato il primo mercato totalmente ristrutturato, che è il mercato di Crescenzo. Così faremo per tutte le aree cittadine, a seguire con un progetto di finanza per quello che è il mercato di Torrione di Via Robertelli, per quello che è Sarà il largo San Pedrillo, che oggi, eh, grazie al lavoro del consiglio comunale e dell'assessorato, è diventato proprio area mercatale. Quindi, ristruttureremo per dare una nuova chicca al centro storico annesso di servizi. E soprattutto, nel fine mese ci sarà un progetto esecutivo per quello che riguarda la ristrutturazione del mercato di via Piave. Finalmente, nel centro cittadino ci sarà. Uh, un mercato serio a misura non solo degli operatori, che sono un comparto importante della città, ma soprattutto per i cittadini per vivere in un modo sempre più civile, sano e sereno.